Bentornati su MyFootballJersey, oggi vediamo una maglia in versione FAN, la prima maglia, quella di casa del Barcellona per la stagione 22-23, che avevamo già visto nella versione player e trovate qui in alto la recensione. La maglia di casa dei Blaugrana 2022-2023 conferma un ritorno a valori più tradizionali con design a strisce tricolore con tonalità di più blu differenti accompagnate dal rosso. Il look elegante della divisa si arricchisce dell'oro, per il logo di Nike e altri dettagli. La maglia casalinga del Barça 2022-23 trae ispirazione dalle divise del club a cavallo del nuovo millennio. I colori sono ad esempio quelli dei cam della camisetta dei catalani indossata per la stagione 2001-2002. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica un ulteriore passo di Nike e del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle sicuramente una delle maglie del Barcellona più bella degli ultimi anni mi piace molto il motivo che è, fatto nelle, che, diciamo, che è usato nelle strisce e mi piacciono molto i colori di questa squadra il costo lo vedete qui sopra Molto basso per una maglia con questa qualità e con dei tempi di spedizione così veloci. Questa è arrivata in 21 giorni. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito perché troverete questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, però prima di farlo mi raccomando metteteci un like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere altre recensioni e far crescere il canale. Per oggi è tutto, ciao!